Amici di Crino, bentornati con la nuova rubrica Chiedilo a Mr. K. Oggi parliamo di fidget spinner. Il nostro amico Doimo, infatti qualche giorno fa su Facebook, li ha definiti degli stupidi oggettini. Oggi Mr. K vi dirà la sua. Il fidget spinner viene inventato nel 1993 da una mamma americana e brevettato nel 1997. La leggenda però vuole che sia in realtà un manufatto antico. Stando alle informazioni in nostro possesso, guardando le tre grandi piramidi attraverso i fori, a una determinata ora di un determinato giorno, comparirebbe infatti lo spettro di Giancarlo Magalli. Giancarlo, per favore, se ci segui, non so che ci segui, facci sapere. Di cose ne sono successe tante. Viene inventato a scopo terapeutico con l'obiettivo di diminuire la tensione in chi lo fa girare. Massimo, allora tu ne hai proprio bisogno. Te lo faccio vedere io cosa mi fai girare per te. Sta di fatto che fino al 2016 non lo conosceva nessuno, ma quest'anno, ragazzi, quest'anno ha fatto il botto. Nel 2017, infatti, le previsioni di vendita, pensate, parlano di 4-5 milioni di unità vendute solamente negli Stati Uniti. Massimo? Sì, eh, sì. 4 milioni di pezzi, ognuno dotato di almeno tre fori, capite che era un business dalla quale la Crino non poteva rimanere fuori. Abbiamo quindi sviluppato un nuovo prodotto appositamente pensato per forare i fidget spinner. Ma guarda che non abbiamo nessun prodotto così. Ma figurati se non abbiamo la punta per forare i fidget spinner. Aspetta, lo chiamo, chiamo Brivio adesso. Brivio, sì, ciao. Senti, mh, come siamo messi con le vendite della punta per fidget spinner? Non ho bevuto La punta per fidget spinner Sì quella Non abbiamo la punta per fidget spinner Te l'avevo detto che non ce l'avevamo La punta per fidget spinner Cosa ti pago a fare Temo. Eccola qui la nostra nuova punta Mr. K non ne sbaglia una Per fidget spinner Quella è la 01066 La punta per il taglio metallo no. Vieni qua tu Vieni qua tu, fai Mr. K, fai le cose, stai lì, clicchino, che vieni qua tu. Conclusioni. Bah, che dire. Eh, I cenni storici ve li ho detti. La punta ve l'ho presentata. Nervoso, sono nervoso lo stesso. Sto pigia spin, insomma... È una cagata pazzesca! Eh! Continuate a seguirci sui social cercando Crino Tools. Scrivete a Mr. K per la nuova rubrica Chiedilo a Mr. K. E ci vediamo alla prossima, Crino ti fa forare. Sto forando, prego, non mi disturbare. Oh fra, questo gira di brutto, ma come me li fai girare, giù uno... No...